I dati aperti sono un'opportunità per il cittadino di sviluppare un dialogo nuovo con la pubblica amministrazione, un dialogo basato su forme innovative di civic engagement che si articolano attorno alla possibilità di leggere i dati che la pubblica amministrazione distribuisce in maniera nuova, ma anche e soprattutto di costruire nuovi servizi. In questo è centrale il ruolo di associazioni, associazioni che aiutano e supportano il cittadino in questa rivettura dei dati e che sviluppano un nuovo ecosistema di servizi. Quali sono le esperienze italiane più interessanti, quali quelle interessanti a livello internazionale e quali sono i paesi più evoluti in tal senso? Di tutto questo parliamo con Vittorio Alvino, presidente dell'Associazione Open Police, una delle principali associazioni italiane attive in questo ambito. Perché i dati aperti sono un'opportunità per i cittadini? La disponibilità di dati aperti che siano sufficientemente... Ehm, controllati di una qualità minima che siano sufficientemente aggiornati, è la condizione essenziale, la precondizione direi perché si abbia una sufficiente conoscenza di come eh, un'amministrazione eh, funziona e di come vengono mh, amministrate le, le risorse, quindi perché ci sia quel uh, livello minimo di trasparenza all'interno uh, di un paese affinché poi i cittadini, le parti sociali, l'opinione pubblica possa esercitare un, un controllo sull'operatore della pubblica amministrazione e quindi il vantaggio di una situazione di questo tipo è quella eh, per cui il, eh, ci sia una responsabilizzazione dei, dei poteri pubblici, ci sia una responsabilizzazione sul, su come e, e perché vengono utilizzate le risorse e i beni pubblici. Il vantaggio dei cittadini in questo senso è quindi quello di, di eh, poter ottenere una migliore gestione della, delle risorse pubbliche e migliori servizi. Ma perché questo avvenga, eh, come dicevo prima, questa è la condizione eh, necessaria ma non sufficiente, perché i dati poi eh, per poter essere utilizzati devono eh, essere calati dentro un contesto, essere collegati ad altri dati, è necessario che ci siano strumenti, applicazioni che li rendano effettivamente utilizzabili eh, ed è necessario poi che ci sia un'opinione pubblica vigile attenta in grado di chiedere conto eh, ai, eh, ai politici, agli amministratori di come le risorse vengono utilizzate. Come si può promuovere il civic engagement attraverso gli open data? Beh, in generale possiamo dire che più dati circolano e meglio è, nel senso che eh, maggiore è la disponibilità di dati, di informazione. Eh, riguardo alla pubblica amministrazione, la gestione delle risorse pubbliche, dei servizi eh, maggiori sono le possibilità di coinvolgimento dell'opinione dell pubblica e della cittadinanza perché eh, nel momento in cui eh, esistono dei dati eh, oggettivi, dei dati amministrativi che riguardano per esempio la gestione di un servizio, i costi e la qualità di un servizio è possibile fare dei confronti tra per esempio questo servizio gestito dal mio comune rispetto a allo stesso servizio gestito da un altro comune e magari scoprire delle differenze e avere quindi la possibilità di chiedere sulla base di dati oggettivi ehm, chiedere conto agli amministratori e ai politici della, di queste differenze in, in caso contrario eh, i cittadini si troverebbero nella situazione di fare che so delle proteste delle lamentele però senza avere eh, eh, possibilità di riscontri eh, carta canta evidentemente quindi Um, disporre di dati che riguardano la, i bilanci delle amministrazioni, eh, i servizi erogati dalle, dalle amministrazioni, eh, dati ambientali e di altra natura, eh, ecco, sono delle condizioni di nuovo delle precondizioni per poi esercitare una uh, cittadinanza attiva per uh, chiedere conto della gestione e per poi eh, allargare la partecipazione. Eh, siamo di nuovo alle eh, condizioni eh, essenziali, condizioni necessarie, ma ancora non, non sufficienti, perché poi questi processi, che sono processi complessi, si inneschino, è sempre necessario che ci sia una, una sensibilizzazione, una cultura all'utilizzo dei dati, degli strumenti per poterne facilitare l'accesso e, e, e poi appunto un... Un, un atteggiamento attivo da parte della cittadinanza. Qual è il ruolo delle associazioni? Il, le associazioni possono fare moltissimo eh, per sfruttare quelle che chiamavamo prima le opportunità offerte dai, dai dati aperti, innanzitutto perché possono mettere in campo la loro eh, competenza specifica, la loro, la loro eh, cultura in ambiti e, e sulle materie determinate nelle quali operano e, e quindi eh, permettere di, eh, di tradurre i dati disponibili in, in informazioni, in conoscenze, associare questi dati del, degli strumenti che li rendano effettivamente utilizzabili, comprensibili dei cittadini e quindi mh, sono un anello decisivo per eh, riuscire a innescare eh, quel processo che passa dai, dai dati eh, alla eh, trasparenza, alla eh, responsabilizzazione dei poteri pubblici, alla formulazione di, eh, di, di, di, eh, di domande specifiche da parte dell'opinione pubblica, all'esercizio del controllo, delle verifiche necessarie, perché poi si eh, inneschi un, un processo virtuoso di miglioramento della gestione della, uh, delle risorse pubbliche, di del miglioramento delle decisioni e quindi in un processo di, uh, di collaborazione e di, e di partecipazione attiva da parte della cittadinanza. Quali sono le esperienze più interessanti a livello nazionale? Le esperienze più interessanti in Italia direi, a parte Open Police evidentemente, c'è sicuramente Moniton, moniton.it, scritto con TH, che sta per monitoraggio, eh, maratone di monitoraggio. È un'esperienza ehm, molto, molto, molto interessante che viene da, dall'iniziativa di un gruppo di, eh, di tecnologi, di giornalisti, di, di, di cittadini, eh, che su base volontaria hanno organizzato eh, una, delle occasioni di... Eh, di approfondimento di quelli che sono i dati messi a disposizione da eh, Open Coesione, opencoesione opencoesione.it che è un portale che eh, realizza eh, la trasparenza eh, e fornisce delle informazioni sui, eh, sui fondi eh, per lo sviluppo, fondi strutturali europei ma anche fondi italiani destinati allo sviluppo ecco attraverso Moniton eh, vengono eh, messi a disposizione dei cittadini degli strumenti per, per poter eh, comprendere e utilizzare al meglio i dati messi a disposizione da Open Coesione e per poter ricavare da questi dati delle informazioni, non solo, ma eh, per eh, aggiungere a questi dati amministrativi di partenza delle altre informazioni che in quei dati eh, non ci sono, non sono presenti, che possono essere forniti soltanto attraverso un, un monitoraggio distribuito della cittadinanza. Eh, di un progetto per esempio si sa soltanto attraverso Open Coesione eh, qual è eh, lo stanziamento, qual è la spesa prevista e, è, e quanti soldi sono stati spesi, ma molto spesso mancano delle informazioni eh, fondamentali come eh, lo stato di realizzazione effettivo eh, di quel progetto e quali, siano le, eh, quali sia effettivamente la natura e le finalità di quel progetto. Ecco, Queste informazioni possono essere fornite e aggiunte dai cittadini attraverso eh, l'utilizzo di questi dati e arricchendo questi dati con altre informazioni. Un'altra esperienza molto simile in questo senso, anche se meno approfondita, è quella di eh, Open Ricostruzione, il sito di riferimento in questo caso è openricostruzione.it, qui eh, anche Open Police ha collaborato nella realizzazione, e l'esperienza interessante è quella messa in piedi da ActionAid, che è un ente no profit che si occupa di lotta alla povertà, e anche in questo caso sono state organizzate delle iniziative per monitorare eh, l'attuazione del processo di ricostruzione. Eh, eh, credo che questi siano sì eh, mh, le esperienze più interessanti. E a livello internazionale quali sono i paesi più avanzati? A livello internazionale direi che i paesi più avanzati, la frontiera avanzata in quest'ambito rimangono gli Stati Uniti, il Canada, in Europa la Gran Bretagna, i paesi scandinavi e direi che la ragione la chiave di, questa, di questo successo, di questo vantaggio rispetto ad altri paesi sta uh, da un lato nel, nel fatto che esiste in questi paesi una, um, un coinvolgimento, una responsabilizzazione diretta uh, delle massime autorità di governo, parliamo della presidente degli Stati Uniti d'America, parliamo del capo di gabinetto, parliamo dei vertici del governo, dell'amministrazione che eh, eh, si impegnano per realizzare una, eh, una strategia, una politica chiara nell'ambito dell'apertura dei dati, della trasparenza e, della, eh, e del governo aperto, dell'open government. Eh, Dall'altro quindi mh, una eh, tradizione. Eh, una cultura eh, di cittadinanza attiva e quindi una, eh, eh, la presenza di, eh, da un lato, di associazioni eh, che eh, sono pronte a sfruttare le opportunità offerte dai dati aperti per Ehm, realizzare strumenti, ehm, arricchire la conoscenza, la competenza e quindi creare eh, domande specifiche di nuovi dati o eh, eh, esercitare controlli, verifiche sull'attività pubblica e, e insieme a queste anche organi di informazione che si attrezzano a... Eh, evolvere il loro mestiere, il loro ruolo all'interno della società e quindi si aprono a, eh, eh, ad una cultura eh, del dato, all'utilizzo all di strumenti, il cosiddetto data journalism, eh, che è in grado eh, di, appunto di, di, di, eh, di sfruttare le opportunità eh, della... Eh, Disponibilità di una, di una massa di, di informazioni, i cosiddetti big data, eh, che in precedenza eh, non erano minimamente pensabili. Quindi di nuovo ehm, la ragione di questo, eh, di questo eh, progresso, di questo avanzamento rispetto ad altri paesi sta in una, eh, un insieme. In realtà, di ragioni in un, in un ecosistema eh, in cui eh, eh, l'amministrazione e il governo fa la propria parte, ma dall'altra parte c'è cioè una, una società, mh, eh, un, uh, uh, un insieme di uh, organi di informazione che eh, sono pronte a, a sfruttare le nuove opportunità. Con Vittorio Alvino abbiamo parlato di open data, cittadini e associazioni, nello specifico. Come i dati aperti possono essere un'opportunità per i cittadini? Che ruolo giocano le associazioni nella promozione e supporto all'uso degli open data? I casi più interessanti in Italia e all'estero.